Pronto? Come posso aiutarti? Sì, mi sono rimaste due stanze. Si sì, va in scena. L'Artemis è un ospedale segreto per criminali. Tranquilli, penso a tutto io. Questo hotel si basa sulla fiducia e sulle regole. Lo vedi il badge? Sono un operatore sanitario. Stampa 3D completata. Ho una pistola. Si pronuncia niss. Mi riferivo al culo, non alla stanza. Questo è un bel problema. Apri il cancello. È contro le regole. Senza quelli che infrangono le regole, tu dove saresti? L'orario delle visite è finito. Serata piena all'Atemis. Ehi, hey, toglieresti le scarpe dal divano per favore. E tu perché non te ne vai a fanculo? Mmm.